In questo momento possiamo scegliere se soffermarci su ciò che non possiamo fare o concentrarci su quello che possiamo fare. <ride> Ehi, è già partito già? Ciao a tutti! Questa è la Nike Air Zoom 15 e tra il mondo delle scarpe protettive questa è la più reattiva. Aspetta che mi devo... Come sono quei capelli? Cazzo, c'ho quei capelli che ci hanno chiuso i parrucchieri. Ciao a tutti, sono Michele. Oggi vi presento la nuova scarpa di Mizuno, la Wave Ultima 12. Sicuramente la scarpa con maggior comfort e comodità che ho in negozio. Eh certo, è il team normale. Ciao ragazzi, questa è la... Ma la posizione... Ciao ragazzi, sono Franco, questa è la GEL Nimbus 23 top di gamma di ASICS. Non stare qua da sola... No, scherzi! No, no, no, no! Ciao, sono Clara, questa è la Ghost 13 ed è la più versatile di Brooks. salumiere! Ciao! Sono Alessandro, di Sport Rallonato, ti presento Pegasus 37, la scarpa più iconica di Nike. Adela là, 8.80 da donna, l'argomento è il lunedì di ognuno di noi, è una metafora. Ciao a tutti, sono Simone di Sport Lanzate Ufemia, e oggi sono qui per presentarvi la New Balance 8.80 versione 10, in questa versione è la più rinnovata in casa New Balance. Oh, hai una motivazione? è una scusa mm -hmm.